negli Stati Uniti avevamo bisogno di circa 3.500 euro, erano dei soldi che non, vo non volevamo eh, diciamo così tirare fuori di tasca nostra perché fondamentalmente non li avevamo, allora abbiamo detto come facciamo come facciamo e abbiamo provato la strada del crowdfunding e ci siamo appoggiati a una piattaforma italiana che si chiama Appela e abbiamo utilizzato un video in cui volevamo, eh, che abbiamo utilizzato ovviamente per chiedere dei soldi dei perfetti sconosciuti. Eh, alla fine di questa cosa in meno di tre mesi siamo riusciti a raccogliere molti più soldi di quelli che abbiamo eh, richiesto, perché ci, hanno, ci sono arrivati quasi 4.500 euro, quindi noi ne anche chiesti 3.500 e ci è andata molto bene, questa cosa ha suscitato abbastanza scalpore per noi riuscire a... Ehm, avere un po' di soldi tramite il crowdfunding è stato fondamentale, diciamo che è stato per noi un punto di svolta, non tanto per i soldi che ci sono arrivati, ma quanto per la presa di coscienza di quello che stava succedendo, perché di fatto abbiamo pensato, cavolo se c'è un perfetto sconosciuto che è disposto a darci dei soldi per eh, realizzare il nostro sogno, può darsi che questa cosa possa trasformarsi in un'impresa, non soltanto in, una, in un gioco, in un hobby. E quindi, uh, continuando lungo questa strada, abbiamo deciso di provare a partecipare a qualche bando. Il primo bando era un bando della regione Emilia-Romagna, si chiama Spinner, e il secondo era pagato da Telecom, si chiama Changemakers for Expo 2015. E abbiamo vinto tutti e due. Grande entusiasmo, ci siamo allargati, da due che eravamo siamo diventati prima erano in 4 e poi dopo siamo diventati in 5 e all'interno di questi incubatori abbiamo avuto delle risorse dal punto di vista economico per pagare due persone che si lavorassero a tempo pieno, diverse consulenze, tantissimi corsi, tantissimo mentoring e adesso in modalità diverse, bene o male ci hanno aiutato a trasformare la nostra idea, il nostro, il nostro hobby in un, in un progetto imprenditoriale e vero e proprio.